a tutti, oggi è mercoledì 1 marzo ed è il primo giorno di marzo quindi buon marzo mm, sì, vabbè. Oggi è un'altra giornata in cui mi giosterò fra università, studio, palestra e cibo Praticamente questa mattina non ho avuto lezione però ho un incontro lezione a mezzogiorno e mezza E quindi mi porterò il pranzo, siccome sono in modalità come del resto negli ultimi vlog è sempre stato, svuota frigo. Mi sono dovuta inventare qualcosa al fine di svuotare il frigo, perché andando a Padova nel weekend non voglio che le cose vadano a male. Quindi ho deciso di farmi un'insalata, con dell'insalata iceberg che avevo da finire in frigo, con una patata dolce che adesso cucino al microonde, sempre il solito metodo di lavarla, punzecchiarla e poi avvolgerla nello scottex bagnato e metterla in microonde. E poi ci aggiungerò dei fiocchi di latte che stanno per scadere, e delle olive che avevo già aperto in precedenza e quindi sono nella scatola perché solitamente di una scatola grande di olive ne mangio metà questo è il pranzo, poi nel pomeriggio sono all'università per un lavoro di gruppo e se finiamo in tempo ho chiesto a Veronica di portarmi alla metro perché bisogna andarci con la macchina e non riesco ad andarci con il motorino quindi devo dipendere da qualcuno per andarci quindi se riuscirò ad andarci vi porterò con me una cosa tipica di quando sto vloggando è già successa, cioè è uscito il sole. Mentre per il resto speriamo che non succeda nulla che mi porti a chiacchierare per ore e ore e ore e ore. Ciao Luna, saluta. vero la ricerca del polvo <ride> è qui no vabbè ma eh, se, ma cosa mi ne, ne faccio di tutto sto beh me... no aspetta aspetta quello tagliato è qua su <ride> eh, questo è sconto no non lo so è pura non compriamo compriamo tipo questo ci sono 500 grammi di carlo la fetatrice ce l'ho ce l'hai la fettatrice? lì possiamo fare il crudo che freddo che fa qua. <ride> Vero la scoperta della metro. Ah, devo comprare una forma di formaggio. Come avete visto prima di tornare a casa. Io e Veronica ci siamo fermate a fare un po' di spesa alla metro perché è il lead che prendo le mie fonti principali, soprattutto di proteine. Ora allora vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questa cassetta, sarebbe una cassetta intera, ma ho fatto metà con Veronica di zucchine, sono più o meno 8 kg che le ho pagate circa 1,70 euro. Poi un pacco di tonno in scatola al naturale, un pacco, cioè sono praticamente 24 scatolette, e in tutto ho pagato 15 euro. Poi questa pasta senza glutine della Garofalo che è la mia marca preferita e questo formato non lo trovo praticamente mai al supermercato. E poi questi frutti di bosco congelati che è un mix di frutti di bosco. di mazzancolle tropicali già sgusciati, ho voluto provare questi per vedere la differenza, non è solitamente quello che prendo. Tentacoli di totano già tagliati e questi sono perfetti per quando faccio le mie insalate molto pratici perché appunto sono già tagliati. E poi questi... Tranci di verdesca che avevo già preso un'altra volta e non mi avevano tanto soddisfatto. però hanno un prezzo tal talmente ridotto: questo pacco costa circa due euro e mezzo che ho voluto riprenderli. E poi per la gioia di luna ho preso ben quasi 10 kg di pollo. Penso che tu possa essere felice di questo acquisto, no? Vedi pollo e tonno, cioè meglio di così, ragazzi, cosa vuoi? Cosa vuoi? Inoltre, ho preso anche due casse d'acqua e eh, mi pare basta. In totale ho speso circa 90 euro. Adesso metto via perché, se no, mi si scongela tutto. Quindi, adesso sono tornata a casa e sono circa le 5, quindi mi sto preparando la merenda. Per merenda, mi preparo qualcosa che vi avevo fatto vedere forse in uno dei miei primi vlog, che è della frutta cotta. Con cannella e albumi Praticamente prima taglio una mela a cubetti e la cucino in microonde Quando si è ammorbidita la aggiungo un po' di cannella e mescolo il tutto La butto in padella nel mio padellino antiaderente e poi ci verso sopra degli albumi quasi a fare un tortino quando il tutto è cotto lo metto in un piatto e poi alla fine, quando è ancora caldo, ci aggiungo un velo di burro di mandorle che si scioglie ed è ottimo con la cannella e la melacotta. Il programma del mio pomeriggio è studiare un altro pochino, sistemare un po' di cose, fare il mio allenamento di hit cardio, quindi una mezz'oretta in palestra, giusto per correre 20 minuti, fare qualche addominale e farmi la doccia perché... Io preferisco farmi la doccia in palestra, è molto più pratico e porco meno in casa, creo meno umidità e tutto, e approfitto della loro acqua calda. E basta, quindi ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, oggi è ovviamente il giorno dopo. Mi dispiace se ieri sera non vi ho più parlato. Però sono tornata a casa un po' di fretta, un po' di furia e mi sono messa a mangiare Ho provato qualcosa di nuovo che avevo sempre soltanto visto su Instagram E non credevo nemmeno fosse possibile Cioè ho voluto provare a fare dei rotoli con delle foglie di cavolo cinese Praticamente durante il giorno... Ho bollito il cavolo cinese, l'ho versato interamente in pentola e l'ho fatto lessare per un quarto d'ora Poi l'ho lasciato raffreddare tutto il giorno e la sera quando sono arrivata mi sono preparata il mio solito riso con verdure, zucchine, carote e macinato Visto che adesso ho così tante zucchine posso eh, usarle e godermele Ho provato a mettere insieme i due e fare dei specie di roll di foglie di verza con dentro il riso immacinato e eh, diciamo che l'ho fatto abbastanza on the go mm avevo un po' fame quindi non è che sono stata molto attenta alla presentazione però devo dire che se fatto per bene, se fatto con calma e magari anche con un ripieno un po' più adatto magari qualcosa con formaggio si può più amalgamare e compattare dentro la foglia e secondo me questa è un'ottima idea per gli stuzzichini tipo antipasto o degli aperitivi quindi spero che vi possa essere utile questa mini ricetta Oggi ho università tutto il giorno, come al solito, e inizio alle 10 e mezza, quindi adesso mi sto preparando il pranzo, sono ancora in modalità svuota frigo, quindi ho una ricotta che sta per scadere, avevo mezza scatola di fagioli aperta in frigo, quindi mi sto facendo una pasta con i fagioli, la ricottina, pomodori, tonno e non lo so cos'altro ci riuscirò a infilare dentro un po' di verdure, insomma, non so... Ieri in palestra ho fatto una sessione di HIIT, in tantissimi quando avete visto che l'ho fatto mi avete chiesto. Allora innanzitutto io è da anni che faccio una sessione di cardio HIIT alla settimana, faccio 20 minuti, salgo sul tapirulan, faccio un po' di riscaldamento e poi metto 20 minuti e cerco di salire su quei tapirulan che hanno l'opzione velocità alterne, praticamente imposti la velocità di jogging, la velocità di corsa e... Quando poi decidi di passare da una all'altra, premi un pulsante e ci va automaticamente, però comunque si può fare con anche premendo i pulsanti aumentando la velocità o riducendola. Come lo imposto? Personalmente me lo sono impostato a mio piacere, non so nemmeno se ha un protocollo, se esiste questa cosa, però mi piace farlo così. Praticamente io ho questi 20 minuti, io faccio 2 minuti a velocità moderata, un minuto di sprint... E poi due minuti di camminata veloce slash recupero. In totale questo fa 5 minuti. Quindi ripeto questo per 4 volte al fine di arrivare ai 20 minuti. Le velocità. Allora, tutto è iniziato quando durante il mio viaggio a Roma due anni fa con Jimmy ho notato che non reggevo, che ero sempre affaticata e non ce la facevo fisicamente a sostenere le lunghe ore di passeggiata in giro per Roma anche stando visitando, non è che stavo facendo sport a Roma, stavo visitando la città ho iniziato e mantenuto sempre la stessa pendenza di 4,5 quando ho iniziato la mia velocità moderata era 5 e la mia velocità di sprint era 8 mentre adesso nel corso di due anni, grazie alla costanza sono migliorata e sono arrivata a fare una velocità moderata di 8 e una sprint di circa 10-11, dipende dalle volte come mi sento, quindi questo è il modo in qui ho impostato il mio hit. Non guardo le calorie bruciate, ma guardo quanto ho percorso. Solitamente arrivo a fare circa 3 km in 20 minuti grazie a questo continuo cambio. Quando avete visto la mia foto su Instagram, subito mi avete scritto "Io ne faccio 3 e mezzo in 20 minuti a velocità". Ragazzi, non paragonatevi a me. È una cosa di performance. Io sono felice dei miei risultati perché mi paragono alla me di due anni fa che faceva velocità 5, velocità 8 e moriva Adesso faccio velocità 8, velocità 11 e sto bene Quindi potrei anche migliorare e continuare a progredire Quindi deve essere un continuo paragone tra voi stessi con voi stessi Quindi adesso mi preparo, vado all'università e poi stay tuned per il workout commentato Perché ho capito che è qualcosa che vi piace davvero tanto e voi chiedete io rispondo Penso che da qui alla fine del vlog non ci vedremo più, quindi io vi saluto, vi mando un bacio e grazie mille per tutto, come sempre. Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere il mio allenamento chiamato push, cioè di petto, un po' di spalle e tricipiti Dopo aver fatto un po' di riscaldamento inizio il mio workout con la panca piana Con questo faccio un assetto piramidale, cioè inizio con 12 ripetizioni, poi scendo a 10, poi a 8 e a 6 e nel frattempo aumento i pesi Questa che state vedendo è la prima serie con 12 ripetizioni e ho messo circa 10 kg in totale quando arrivo a farne 6, aggiungo circa 12,5 kg per parte, quindi 25, e mi faccio aiutare dal mio spotter. Quando fate panca è molto importante la posizione della sbarra rispetto al petto. La sbarra quando scende deve toccare il petto, e proprio all'altezza capezzoli. Quindi è una concentrazione dello sforzo sul petto e una cosa che io trovo che alcuni magari non fanno, ci sono tanti diatribe al riguardo è l'incurvatura della schiena. Io su di me ho notato che sento molto di più lavorare il petto e non trasferisco lo sforzo sulla schiena se tengo la schiena perfettamente incollata alla panca. Un'altra cosa importante su cui cerco sempre di lavorare è di tenere i polsi perpendicolari al pavimento e non spezzare il polso. Passo i piegamenti a terra di questi lo scopo è di farne a cedimento quindi proprio arrivare a farne il massimo possibile mantenendo la forma, mantenendo la posizione giusta ma cercando di andare a sfinire e non riuscire più a salire come appunto adesso dopo questi esercizi per il petto passo a un po' di spalle e quindi faccio questo esercizio che sono le alzate sopra la testa con il bilanciere o military press questo è un esercizio che ho imparato a fare recentemente come vedete si esegue da in piedi tenendo le gambe leggermente piegate le braccia reggono il bilanciere che va dallo sterno e sale dritto quasi appunto adesso mi sono beccata la faccia sfiorando la faccia quindi proprio la, la sbarra deve salire dritta e non dovete spingerla in avanti per evitarvi la testa è la testa che piuttosto si sposta all'indietro una cosa molto importante quando la sbarra sale è infilare la testa sotto e sentire proprio le alette di pollo e le spalle in tensione e in contrazione. Questo è un esercizio quindi anche per le, eh, la parte un po' dorsale e comunque della mobilità della spalla. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi è che quando tirate sulla sbarra tenere un attimo il bilanciere in alto e in contrazione il tutto. Non fate questi movimenti troppo velocemente come se doveste, non so, fare una gara. Fatelo lento per sentire davvero il movimento e sentire tutto contrarre per bene. Poi, sempre per le spalle, passo alle alzate laterali. Con questo esercizio io ho un rapporto odio e amo perché non riesco a farlo con carichi eccessivamente pesanti. Perché, ad esempio, quelli lo sto facendo con 4 kg ma con 5 non riuscirà a fare il movimento bene quindi come sempre preferisco sacrificare il carico ma fare bene l'esercizio ed eseguirlo bene piuttosto che caricare troppo e non farlo bene ho notato che se carichi troppo e non lavori bene non senti lavorare tanto quanto caricando meno e eseguendolo bene e poi passo ad allenare i tricipiti facendo questi dips fra due panche praticamente mi metto tra due panche e scendo ma non troppo arrivando quasi a 90 gradi tra gomito e spalla qui c'è una forte concentrazione sul tricipite e queste le faccio sempre a cedimento cioè fino a che non riesco più a scendere o comunque a tirarmi su devo dire che secondo me questo è uno degli esercizi per i tricipiti più efficaci che abbia mai provato perché è davvero davvero distruttivo provatelo poi, sempre per i tricipiti, passo al popolarissimo tricipiti cavo-corda. Qui è molto importante praticamente bullonare il gomito al corpo. Infatti vedete che il mio gomito non va né avanti né indietro quando tiro il carico. Ed è molto importante anche quando si tira il cavo tenere un attimo in contrazione il tricipite, quindi le braccia dritte, per almeno un secondo. Per, te, per sentire il muscolo eh, lavorare. Mi raccomando di tenere sempre una posizione con gambe un po' piegate e petto in fuori, non ingobbitevi. Poi passo a un esercizio che questo è nuovo, non l'avevo mai provato e sono le estensioni con cavo basso. Qui la cosa importante è tenere la parte superiore del braccio ferma e muovere soltanto l'avambraccio. Dopo questo esercizio ho concluso il mio workout facendo un po' di addominali e stretching, seguendo sempre l'applicazione di Rantastic Results, che mi raccomando potete ancora scaricare gratis, al mese oppure acquistare con uno scontro 40% l'abbonamento annuale. Mi trovo molto bene, ho visto un sacco di miglioramenti sulla mia zona addominale, sulla mia forza addominale e presto vi farò vedere un update de dei miei risultati quindi vi consiglio molto questa applicazione, mi raccomando e basta. Con questo concludo questo video vi saluto e spero che vi sia piaciuto, che l'avete trovato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!